Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video su The Telos Principle Quadrado, canale da team Benvenuti nel... Sesto episodio, se non erro Va bene Sono le due di notte Non c'è da sorprendersi che io registri a quest'ora Ricordatelo E questo non lo finirò mai Ok, già, ho già toppato, GG <coughs> Allora L'estate sta finendo E Ho finalmente spento il ventilatore Quindi Apparentemente ho appena generato un cubo Quello appunto Fatto con i pezzi lì Cavolate varie E un forno Ma raga cos'è il fornetto? Cos'è? Cos'è? Vabbè E Appunto mh, Diciamo che Fino all'ultimo episodio Ho dovuto usare eh, Oddio Ma adesso mi è venuta in mente una cosa Che c'è un pezzo che non abbiamo mai preso Comunque Fino all'ultimo episodio, questi oh. mondi e noi di essi sono fatti di fatemi finire di parlare. Ti insulto. Siamo una Ok. Allora stavo dicendo eh, cosa stavo dicendo? Ok? ventilatore. L'ho tolto Quindi non ci sarà più quel In sottofondo Che vabbè Tramite appunto Vari programmi Riuscivo un po' a fixare Adesso mi stavo Scusate mettevo a posto le cuffie E Qua si poteva chiedere un consiglio L'ho tolto Perché adesso fa un po' più fresco Quindi Diciamo che Si sta meglio Nessuno si è Ok Io sono rimasto sempre a sto punto Che non riesco ad andare avanti Madonna Mi sono rotto le palle ah, a proposito, nulla, scherzavo, andiamo, eh, qua le abbiamo fatte tutte però manca una stella, Quelle stelle dovremmo provare a prenderle, perché <coughs> possono sempre essere molto utili Che tristezza madonna, un mondo così, eh, è un pezzo rosso quello, S sicuro che non ci riuscirò mai Iniziamo dal pezzo era perché è più easy, comunque il fornetto è una cosa incredibile Cosa da fare con due scatole, che è una scatola, non è un fornetto eh, Falso Argomento chiuso Hai dimenticato l'antitudine? Eh, con le indentature sembra un super folietro Questo lo rendono indicato? Un cubo Perché tutto questo insieme di messaggi? Oddio, cos'è sta roba? Ah, ti aperto qualcosa lì. Ok. Scommetto che... Oddio. Mega bug. Quindi... Oddio, come la porta la scatola? È il tipo delle pizze. Cioè, proprio... Pa, pa, pa. Fantastico. E... No. Metto così. Quindi questo è un... Esaedro. Che non so come si regga. Non attuale idea. E eh. sai etero sarà. Boh! Cos'è quello a fare? Oddio implodo. Lì ci sono due messaggi. Ma questi cosi come possono essere usati? Non mi è di utilizzo. Cioè non mi è Oddio, implodo. Allora. Eh, fornetto slash scatola slash esaedro. Non lo so come si lega. Poi lo devo cercare... Non lo dimentico sempre, mi è un Ah, pusha! Scherzavo. Ok. Eh, H. Perfetto. Terza persona. Ok. Prendiamo il mega scatolone. Ah. Mettiamolo qui. E qua... Gessemo, fin qui Poi Qua so. Ok Scherzavo Forse ce ne vogliono due Qua dietro ce n'è un altro però no ok non, non capisco bene come possa funzionare sto coso però lo capiremo dopo domani uh, bello anche ah, bella la testa uh, allora così lì mi fanno implodere io posso salire qua sopra implodo comunque implodo comunque non implodere wait, non riesco a comprendere Quindi se io premo spazio in un punto mi salta automaticamente. Che carino! Ok. E implodi comunque. Dovrebbe essere apparentemente semplice. No? Non lo è. Perché non lo è semplice. Uh... Sì, cioè non so esattamente come muovermi perché... Ah, qua è la gente che si picchia. Aia. Gli occhi. Allora. Ma non farlo mai più. Riposa in pace. Mm. Cioè, no aspetta. Tu mi vuoi dire che io devo fare così? Non ci devo saltare sopra. Ok, infatti, non ci fa saltare sopra. No, non cadere. No, ti voglio bene. Ti ho voluto bene, ti ho voluto bene. Ah, pallina di merda. O sopra implodo comunque, vero? Sì, implodo comunque Ma ne servono due Oppure devo fare qualcosa Tipo, prendo questa Oddio, che bella in prima persona Però è la più figa Ah, allora, mettiamo qui Andiamo a prendere l'altro Dai, ok Allora Oh my god se io per esempio sono stronzo E voglio ripetere il, fa il fatto che io sia stronzo E lo metto qui Cosa avviene? Cioè si blocca lì? Se io tipo lo metto così Tu ti blocchi lì Oddio, penso che sia così Perché comunque non... Non vedevo altri alternative. Non è così Adesso mi serve Me ne serve uno però di questo Oddio Tanto quello ormai è più indietro Rispetto a quell'altro no? No allora Cose da fare con due scatole Proprio guarda già dal nome Ti fa proprio salire il crimine Però Puff. Scusami se io faccio così Oh my god Ok non può funzionare. Ok, a posto. Uh, pss, eh... Se... Me ne servono comunque due. Uh, ok Ok N Non so se o meno così Però io l'ho fatto Se il creatore è perfetto e mi ha progettato per uno scopo Io devo essere dato a quello scopo E risulta che il mio scopo non deve essere quello di cercare di accumulare ogni studio della terra Perché, perché tanti vanno oltre la facoltà che lui mi ha concesso E' emozionante E lì c'è una stella Non capisco perché il creatore Ha deciso di mettere questi difetti nel mondo Sì che sembra quasi come se fosse arrangiato Ma devo credere che c'è una scopa Che non riesco a vedere Probabile Ok qua si sale No non cadere Ok Tornata la luce E tiene Provia Proviamo il me Quello mega difficile Vai vai vai Fuoco incrociato mi chiede. Cosa vuol dire fuoco incrociato mi chiede? Waita! Stiamo lì. Mi sparare. Una minchia che ne è. Aspetta. Aspetta. Cosa devo fare, scusa? No, quella che mi viene. E' quella. Shut. Ok, no, questi fanno parte di una roba abbastanza complicata. Vediamo se qua invece me li vuoi dare un consiglio, sei veramente orribile. Ok, un messaggio prima deve essere svegliato Quali? Se. È un problema, effettivamente. Però, posso usare quello, farlo andare a schiantare su quello. Però, prima devo togliere quello. E eh, non posso togliere quello. Mira quello. Bleh. non lo so. È complicato. Sono complicato. Che se io riuscissi a spostare quello Vacca divina Ho fatto Aspetta Allora, calmi tutti Che qua Facciamo after Allora Niente Ok, no, non si può fare E Io ci sto provando ma oddio Cioè non ne ho la più pallida idea Allora Devo togliere Quella fare lì Cioè eh, scusate quella scatola lì Scherzavo Non rompere Boom, non rompere, non ti ho fatto nulla. Non ti ho fatto nulla, ti ho detto. What, così non mi vede? Sch Scherzavo tantissimo. Um, ok. ho toppato tantissimo, io <ride> Boh, questi qua rossi me li devo studiare con calma perché non lo so, vabbè, niente ragazzi per questo episodio è tutto, eh, vi ricordo di lasciare mi piace o non mi piace appunto per valutare appunto il mio lavoro e eh, vi ricordo di iscrivervi al canale, condividere, commentare e, e niente ci sentiamo ad un prossimo episodio.